In diretta dall'auditorium di Los Angeles, anche Arnold Schwarzenegger ha affermato «Il talento di Sinatra è enorme, un uomo che per decenni è salito sul palcoscenico accompagnato solo dal suo smoking e dalla sua voce, affascinando tutto il mondo. Ha detto che avrebbe fatto tutto quello che ha fatto, 63 film, 286 album, 2000 registrazioni, miliardi di dollari di beneficenza e che lo avrebbe fatto a modo suo» sassofono Sei vecchio, Frank, mi fai incazzare. Elvis adesso è il centro della cultura, l'idolo della sala e tu, tu non hai più il fiato d'un tempo. Considerati fortunato. Puoi fare ancora grandi cose se scendi da quel tavolo e inizi a ragionare.